Eccoci eccoci qui, buonasera a tutti o buongiorno a tutti. Nuovo video del sabato, nuova rubrica, ormai terzo o quarto appuntamento, Sasha, Non mi ricordo quarto più. Quarto episodio. Quarto episodio, grandissimo. Come stai Sasha? Tutto, tutto, tutto okay? bene, grazie. Tu Ardu? Tutto molto bene, tra l'altro questa settimana avremo un po' da, da raccontare cosa abbiamo fatto su, su quel conto che stiamo, abbiamo iniziato. Quindi sì, tutto molto bene, siamo bene, pronti, bene. operativi. Eh, noi, voi ci vedete che è sabato, ma in realtà noi eh, stiamo registrando questa, questo video nel pomeriggio di venerdì, eh, ormai quasi addirittura d'arrivo come chiusura delle borse europee almeno eh, e in realtà questa settimana abbiamo iniziato a muovere un po' i soldi che avevamo inserito in quel conto appositamente per farci solo azionario. Inizialmente siamo andati con i piedi di piombo, poi vedremo un po' col passare del tempo come andrà. E in questa live, diciamo, vogliamo andare a eh, farvi vedere che cosa abbiamo fatto al momento, perché abbiamo comprato sei titoli, quindi non uno, ma sei, così vi spieghiamo anche un po' l'approccio eh, da portafoglio quasi fondo, come dice Sasha, <ride> eh, no? di, di, di investimento, e vi spieghiamo un po' che controvalori, che nozionale abbiamo preso dove abbiamo un po' di stop, i motivi per cui abbiamo comprato guarderemo un po' di dati i titoli sono uno, lo abbiamo visto nelle scorse puntate in realtà nella scorsa puntata gli altri invece sono titoli che non avevamo ancora visto no Sasha? Le abbiamo... Sì, titoli nuovi e tra cui una piccola sorpresa che inizialmente non avevamo pensato di considerare invece adesso Insomma, abbiamo visto che è una situazione molto interessante e ve la illustreremo, e sarà l'ultimo titolo che vedremo, quindi insomma, vi consiglio vivamente di seguire la premiere fino alla fine perché insomma, è il titolo più interessante. E, e oggi, quindi, Ardu, insomma, entriamo nel vivo del progetto finalmente. Pensiamo sì, proprio... adesso sì, infatti, si entra nel vivo. Io, adesso, guarda, vi condivido anche un attimo. Facciamo una cosa di questo tipo. Oh, molto eh, bene, ecco. potremmo anche fare così, però non si vede più niente, quindi, facciamo così. Sì. Poi, al massimo, possiamo anche vederlo a tutto schermo, se vogliamo, però intanto penso che possa intanto bastare sì. questo, no? Sasha era il conto, è il conto, che abbiamo così dedicato, almeno inizialmente, eh, <ride> al, alle stocks, alle azioni. Ripeto, stiamo, stiamo andando con i piedi di piombo, con calma, anche perché io era da un po' che non mi mettevo seriamente a fare azionario, anche se, come dico sempre, l'ho fatto. In realtà, anche l'anno scorso, qualcosa ho fatto per me, ho sempre fatto qualcosina ma così ben pianificato, ben strutturato era da un po' dai tempi di Stock Insider Che non si sa mai che tornino, no Sasha? Chissà dai, vedremo, dai. Vedremo, vedremo, vediamo vedremo. se se questo progetto piace tutto possiamo anche pensare insomma infatti, a fare qualcosa infatti, infatti. io non, eh, non escludo mai nulla. Potrebbe essere una bella idea comunque eh, sì. intanto eh, che cosa succede? Succede che la settimana scorsa, no Sasha? Eh, vediamo un attimo le cose, eh, lo standard Enpour 500 ci uh, un, um, un ha lasciato con un grafico, con una struttura eh, che aveva toccato dei minimi, è ripartito, l'indice italiano, pure… Insomma, in generale, gli indici eh, hanno fatto vedere comunque sì, dei bassi, ma anche delle, delle tenute di alcuni livelli, sì. soprattutto alcuni, come per esempio lo Standard Poor's, ma ripeto, anche gli indici europei no, hanno fatto sì, vedere sì. alcune cose e avevamo visto alcuni titoli, avevamo visto Tenaris, abbiamo visto Assicurazioni Generali, ne abbiamo visti i titoli qui, già in queste ultime sì. puntate. Sì, sì. Ci siamo, sì. diciamo, però poi, eh, così, noi ci sentiamo ogni giorno, ovviamente Sasha sto spiegando a chi ci ascolta. Certo. <ride> e abbiamo deciso di iniziare a vedere mh, dei titoli, non solo del comparto italiano, ma anche in generale del comparto europeo, e perché no, in maniera minore, in maniera minore anche nel comparto americano, solo ed esclusivamente se ci sono dei requisiti, perché il mercato americano lo conosciamo un po' meno, è più volatile e per noi di commissioni costa anche di più. Quindi comunque lo tratteremo, ma la tratteremo in maniera minore. E quindi abbiamo guardato prima di tutto, tutto l'euronext, soprattutto. Quindi il mercato, diciamo, europeo che prende alcuni paesi come la Francia, il Portogallo, eccetera, l'Olanda. Ehm, in questo caso quindi abbiamo iniziato a fare dello, dello screening dove eh, io e Sasso siamo andati a vedere a livello tecnico eh, le aziende che avevano i maggiori trend e che non solo erano i maggiori trend ma avevano anche una predisposizione alla continuazione del trend nel breve. Esatto. Che cosa significa? Si, diciamo che eh, quello che voglio dire io è che devono avere sia una tendenza o rialzista o ribassista perché non abbiamo... Diciamo, eh, non abbiamo rifiutato un, anche esatto. il ribasso, anche se come vedete qua è tutto più quindi siamo esclusivamente andati long al momento. Però non ci vincoliamo. Non ci Infatti, vincoliamo. non ci vincoliamo. Infatti, due settimane fa avevamo visto anche un caso che potenzialmente poteva essere un'operazione short, Acea. Acea. Eh, cioè. sì, assolutamente. E abbiamo, abbiamo diciamo, cioè. deciso di andare. E questa sarà un po' la policy: diciamo, del, del futuro. Ve l'avevamo già un po' anticipata, di andare esclusivamente su mercati in forti tendenze e eh, almeno delle ultime settimane ovviamente, non si parla degli ultimi 10 anni eh, come magari può essere appunto la Microsoft, no, ba basta solo che insomma nelle ultime settimane ci sia una tendenza positiva, quindi non solo negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, e, e che ci siano dei nostri trigger chiari, principalmente FTV e Pinbar. Questi due saranno diciamo, i trigger principali che andiamo a vedere su mercati in tendenza chiara. Cosa succede? Succede che io e Sasha abbiamo una cosa che adesso vi faccio vedere qui. Allora, aspetta Sasha che faccio vedere questo. Sì. Vediamo se riesco a farlo da qua. Sì. Eccolo qua. Abbiamo questo che adesso vi mostro. Si chiama ProScreener della Pro ProRealTime. E qualche anno fa il buon Gianmarco Goldin che saluto, che è stato in Airforex per qualche anno praticamente mi va a con un click tac, vado a inserire cosa voglio dove voglio e io con un click quindi posso per esempio annullare il mercato americano vado sul mercato europeo, eseguo lo screener e lui mi dà delle aziende che potrebbero, ovviamente poi io e Sasha le andiamo a vedere, le andiamo a, a ragionare, ovviamente, oh, però sai. già lui mi fa uno screening dei migliori trend e delle FTV che si possono creare sul mercato. Quindi questo ovviamente è... ci agevola moltissimo il tipo di, di cosa, perché se il nostro approccio in questo caso non è, per esempio, non so, comprare dei minimi dopo un ribasso, no. Il nostro approccio è ci sono dei trend chiari, benissimo, di breve, medio, quindi di almeno qualche settimana, da questi ne deve derivare o un FTV o una PIN o anche una PIN FTV. Questa è un po' la nostra scelta operativa. Questo non significa che andiamo long su tutto. Poi Sasha ci fa no, un'analisi eh, come dire, mh, del contesto fondamentale, fondamentale <ride> e da lì poi decidiamo eh, se fare o meno dei trade. E Questa settimana Sasha abbiamo preso questi. No? Esatto, abbiamo preso questi sei titoli e... A questo giro non si tratta solo di aver valutato dei titoli, in questo caso proprio siamo passati all'operatività perché ovviamente c'erano i requisiti, c'erano insomma tutte le condizioni, vedrete che certi titoli dal punto di vista fondamentale ehm, hanno dei diciamo, delle criticità, certi cioè di questi titoli però ehm, essendo che in certe diciamo dinamiche abbiamo optato più per il breve termine, abbiamo tra virgolette trascurato gli aspetti diciamo fondamentali ma comunque non sono aziende che sono pronte al fallimento nel senso ovvio che noi non avremmo mai comprato un'azienda che magari aveva debiti veramente abnormi, eh, mentre invece abbiamo portato comunque per aziende che insomma sono solide o relativamente solide. E poi invece quelle più orientate per il lungo periodo, che poi nel corso del video capirete meglio, abbiamo invece verificato che insomma ci fosse una solida situazione proprio di bilancio alle spalle, eh, comprese insomma tutti gli altri titoli che abbiamo visto anche nelle, nelle live e nelle premiere precedenti. Assolutamente sì e infatti come vedete abbiamo preso, perché noi abbiamo, ovviamente facciamo, ci facciamo questo diario, ve lo facciamo vedere su G-Drive dove mettiamo i titoli, quando li abbiamo comprati o venduti, quanti pezzi, il nozionale cioè il vero valore su cui siamo dentro, quindi con quanto siamo entrati, no? con quanti soldi abbiamo investito, al di là dello stop loss, quanti soldi abbiamo investito, eccoli qua, e poi ovviamente questi saranno dati che metteremo nel momento in cui chiuderemo l'operazione. Il settore, per avere anche una, sempre una chiara eh, immagine di quello che stiamo facendo no, a livello settoriale. Eh, sì. e, perché? Perché siccome l'idea di me e Sasha è quella di rimanere spesso su più mercati, cioè su più azioni sempre, quindi non avere un'operazione o due sola, magari come facciamo più sul Forex dove ci concentriamo su alcune dinamiche, ma avere un, un, diciamo, vederla più in ottica di portafoglio avere almeno sempre quelle 3, 4, 5 o maggiore fino a un massimo di 8, 10 diciamo che questo sarà un po' eh, la cosa ah, per roteare un po' no? per, perché poi adesso vi diremo come gestiremo gestiremo gli stop modificheremo spesso eh, in modo molto dinamico la cosa e avere quindi il settore anche eh, e il controvalore che stiamo eh, lavorando adesso poi vi spieghiamo anche perché abbiamo lavorato con questi controvalori diciamo che ci permette anche di capire che per esempio in questo caso abbiamo un'azienda italiana, un'azienda olandese, abbiamo eh, due aziende, tre aziende francesi, abbiamo un'azienda americana, quindi già abbiamo un po' spaziato a livello eh, area geografica e poi anche a livello settoriale, seppur abbiamo tre finanziari, abbiamo comunque energia, siderurgia, elettronica, informatica, quindi abbiamo comunque... E l'idea è quella, per la prossima settimana però, dobbiamo ancora analizzare meglio la cosa quindi settimana certo. prossima vi diremo un po' come stiamo facendo diciamo sarebbe quella anche magari di aggiungerne un paio quindi di arrivare a otto circa e poi gestire quella parte se ovviamente ci sono i presupposti certo. poi eventualmente se qualcosa non dovesse andare come noi pensiamo o come diciamo abbiamo preventivato usciamo, sostituiamo certo. con ciò che insomma è consono e insomma sarà proprio una gestione attiva del portafoglio di fatto assolutamente sì e delle posizioni singole dentro il portafoglio quindi non solo del portafoglio eh certo sì e in questo caso vedete il controvalore che abbiamo comprato ovviamente il controvalore che c'è qui siccome qui per esempio non so stiamo al momento in perdita di 39 euro è ovvio che il controvalore adesso è leggermente diminuito oppure certo. invece qui che siamo in profitto di 36 qui è leggermente <ride> aumentato cioè questo aumenta e diminuisce in base ovviamente al guadagno perdita che stiamo avendo in quel momento noi guarderemo i titoli nella gestione sia singolarmente ovviamente per vedere quanta strada stanno facendo che tipo di perdita stanno maturando che tipo di guadagno stanno maturando Cioè, però sarà sempre basato anche su cercare di mantenere un portafoglio equilibrato quindi per esempio se adesso ho tre finanziari magari vedo un po' la situazione magari piuttosto se devo chiudere una posizione che vedo che non sta andando ne chiudo uno intanto certo. proprio perché invece di e qui mh, vi faccio vedere abbiamo un controvalore totale al momento, un nozionale totale, vedete qua sotto, di 7.357 euro. 7.300 euro vuol dire che è eh, il diciamo 7.000 euro, è un po' il, il nostro investimento, diciamo così, no, per comprare queste aziende. In realtà, 7.000 diviso 6 vuol dire che sono mediamente circa 1.300-1200 euro su singolo titolo. Oh, sì. E sarà questa circa l'idea, cioè rimanere intorno ai 1.000. 1200, 800, poi può capitare una un'inscita a 1800, ma perché c'erano i presupposti eh, per fare anche questo, tenendo sempre un rischio eh, comunque uguale per tutti, perché comunque noi abbiamo un nozionale simile, ma il rischio preso, cioè lo stop loss inserito, come adesso vi faremo vedere, è sempre identico a livello monetario, ed è 200 euro. Quindi praticamente cosa significa? Significa che su ogni posizione dove noi abbiamo un nozionale di circa 1.000, questo 1008, questo 8, poi però 1.200, 1.300, 1.000, 1000, meno male sono lì, eh, di questi soldi il massimo che destiniamo alla perdita di questi già fissato in macchina sono 200 euro. Ovviamente senza contare poi le commissioni. Ok? 200 euro è quello che noi lasciamo sul mercato al massimo di questi 1.090, 1.023, 1.300, eccetera, eccetera. Quindi comunque in questo momento abbiamo deciso <ride> di fare quindi un mix tra una classica gestione da trader nostra e un po' più eh, utilizzata, un po' più <ride> portafoglio, no? un po' più mixata, proprio perché in questo modo vedere la singola, vedendo che ci sono delle situazioni belle a livello grafico e anche bene o male anche a livello fondamentale di bilancio, chi più chi meno, eh, può succedere no? che c'è la situazione in cui magari, non so, Inge, viene comprata però inizia a scendere per determinate dinamiche sue però magari le altre due finanziarie vanno no? e quindi eh, esatto. ecco perché noi abbiamo cercato comunque di tenere eh, le migliori graficamente che hanno un bellissimo trend e hanno delle ottime FTV che poi comunque il nostro scopo non è quello di avere poi tutti i titoli del portafoglio che vanno bene a profitto ma il nostro no. scopo è di fare una selezione dei titoli migliori e poi piano piano terremo quelli che vanno meglio, chiaramente, chiuderemo quelli che invece non faranno quello che avrebbero dovuto fare secondo le nostre analisi, che ovviamente ci saranno, ci saranno questi casi, e, e niente, quindi faremo insomma questo ragionamento qua, e questo approccio ci permetterà comunque di tenere sotto controllo anche alla grande rischio, perché avremo comunque un fisso che rischiamo di fatto a ogni operazione poi comunque abbiamo aziende diciamo abbiamo più aziende in settori diversi quindi in caso ci fossero dei crolli strutturali di settori non verremo investiti su tutto il portafoglio questa insomma è una delle regole proprio primarie e insomma quindi abbiamo fatto in modo di tenere il portafoglio sicuro con bassi rischi e con grandi potenzialità però assolutamente sì, proprio questo e quindi tenere proprio bassi rischi eh, cioè, il fatto di questi nozionali qui è proprio la, cioè per dircela noi potremo tranquillamente con i nozionali da circa 1000 euro eh, tra virgolette non metterci neanche uno stop e decidere in maniera, in base a quello come si vuole il mercato di chiudere magari un po' il tempo perché se voi ci pensate 1000 euro su Societe Generale vuol dire che Società Generale deve esplodere deve fallire per perdere tutti i 1000 euro, no? Noi però abbiamo deciso di mettere una, diciamo, un controvalore che potremmo gestire anche senza stop, ma con i nostri stop che non sono ovviamente sotto i trigger e adesso qui vi facciamo vedere, per esempio Credita Agricole, siamo entrati eh, ovviamente siamo andati sempre su breakout delle, delle FTV, quindi proprio era tutto inserito in macchina prima, abbiamo inserito gli ordini e per esempio in questo caso, vedete, il mercato spara su, ma noi non abbiamo lo stop sotto l'FTV, che sarebbe qui. Ma abbiamo inserito lo stop comunque più ampio. Addirittura io circa ho preso mediamente, non, tranne che su Microsoft, ho preso il valore di volatilità dell'FTV e l'ho più che raddoppiato spesso, cioè al ribasso. Quindi come per dire, bene, quella è la volatilità, me la tengo ampia così ho il tempo di capire cosa fare. Questo un po'. Quindi sarà una gestione molto attiva sui trend e sui movimenti di, di volatilità. Poi vi spiegheremo anche come gestiremo magari eh, lo stop, perché anche questo sarà molto molto attivo. Non sì. voglio, diciamo, non vogliamo mantenere posizioni così eh, tanto per Cioè, le posizioni che manteniamo devono essere posizioni che stanno lavorando nella direzione giusta. Se iniziano un po' a esitare, pazienza, lo rifaremo. Il trade esatto. non è un problema. Se vogliamo questo... avere comunque. Sempre il polso della situazione. Se non vogliamo lasciare un titolo andare e dimenticarci per capirci, certo, infatti, va bene. Allora, ascolta, Sasha, io direi che mh, qui abbiamo tutti i titoli. Eh, allora, tu hai fatto la solita view. Ovviamente, no, sì. Ten Tenaris direi che non serve che la vediamo. Da un punto no, di vista. No, perché eh, l'abbiamo visto la settimana scorsa. È uguale. Nel senso, alla fine, l'unica cosa che cambia da una settimana all'altra, in realtà, cambia anche da un giorno all'altro è il price earning, e insomma, quindi possiamo dire tranquillamente passare a guardare le altre, in senso, magari se vuoi, in senso abbiamo già visto anche il grafico, abbiamo visto tutto, poi dopo, dopo vediamo l'operazione che abbiamo fatto, così magari vediamo sì. quella, però sì, sì. direi che andiamo sulle altre, partiamo da Engie, che è una società francese, e andiamo giù. Esatto, come vedete ho messo la data, perché prima mettevo la data della settimana, adesso ho deciso di mettere la data... Per ogni azienda, quindi questa è l'analisi DNG del primo febbraio, quindi di tre giorni fa. Certo, certo, certo. Sì, sì. Quindi niente, qui abbiamo un'azienda che, insomma, è una multinazionale francese, francese come abbiamo già detto, che opera nei settori del, della distribuzione del gas naturale, energie rinnovabili e servizi. Quindi, insomma, interessante il settore perché energie rinnovabili ne avremo sempre più bisogno, e, insomma anche vista la situazione geopolitica economica e, e speriamo di fermarci qua nel descrivere questa situazione può essere insomma, che l'Europa si trovi poi comunque sempre più costretta di fatto ad andare sul gas, sul, mh, sulle energie rinnovabili non solo per una questione di inquinamento ma anche per una questione di dipendenza energetica eccetera eccetera quindi l'azienda di per sé ha un price earning abbastanza alto però, nel senso, come abbiamo detto l'altra volta, non dobbiamo per forza vincolarci solo su un singolo dato, e come abbiamo visto, nel senso, non tutti i titoli che vedremo oggi hanno una situazione fondamentale, ottimale, ma qui probabilmente avremo un'ottica, diciamo, più di breve periodo, cosa numero uno, e cosa numero due, saremo più propensi a uscire qualora ci desse dei segnali di debolezza, ovviamente. Comunque, in ogni caso, è un'azienda che, nonostante abbia una perdita, e nonostante abbia un trend negativo, esatto, ho fatto messo anche in rosso, <ride> e nonostante abbia anche un trend negativo eh, nel, dei ricavi per quanto riguarda l'annuale, ha i primi due trimestri, del 2021 che sono andati bene, e questo mi ha fatto riflettere sul fatto che opera nel settore delle energie rinnovabili. Nel 2021 comunque ha iniziato ad esserci la ripresa dalla pandemia, questa azienda ha performato bene, quindi mi lascia ben sperare. Inoltre non ha una liquidità indifferente rispetto ai debiti, e i debiti sono inferiori comunque ai ricavi quindi insomma come vedete non è una società che sta per fallire è una società che non insomma non ci metterà la mano sul fuoco dal punto di vista del bilancio però non, non fallirà domani ecco. è e... una concorrente di Enel se vogliamo dirla all'italiana sì, sì. se vogliamo dirla all'italiana sì e oltretutto una cosa che, eh, sulla quale dovremo ovviamente stare, stare attenti e Ardu sarà il 15 febbraio ovviamente perché usciranno gli utili eh sì però, come abbiamo già detto, Ardu, abbiamo il tempo insomma, per monitorare la situazione. Sì, è il 4 di febbraio. Noi diciamo che questa operazione, come in generale... Eh, aspetta che prendo in G. Eccola qua. Eh, diciamo che lavoriamo su qualche settimana. Poi c'è il trade che dura qualcosa in più. Benissimo, vuol dire che va bene. Però esatto. tendenzialmente lavoreremo su qualche settimana. In questo sì. caso, addirittura, eh, abbiamo inserito anche un possibile target che sono i massimi importanti che ha fatto nel 2015 e nel 2020. Eh, C'è anche un gap da chiudere qui dove ci sono altri massimi importanti e sarà lì il punto principale. Eh, lì è... sì, lì dovremmo stare attenti, chiaramente. Non comunque la situazione del senso lì. Se arriviamo lì in volatilità, per esempio, è chiaro che probabilmente usciremo dalla posizione. Se dovessimo arrivare lì anche non in volatilità, ma dovesse fare una dinamica di anche solo di debolezza, non necessariamente un trigger, per esempio, a ribasso, potremmo valutare di uscire, anche perché sicuramente ogni settimana avremo delle situazioni interessanti che potrebbero sostituire situazioni meno interessanti dentro le quali già siamo. Assolutamente, noi cercheremo di fare queste sostituzioni più verso il giovedì, venerdì, verso la fine settimana, sì. ma non è detto, come diceva giustamente Sasha, che se c'è un'esplosione al martedì mattina e il pomeriggio vediamo che sta un po' risucchiando pesantemente con una situazione brutta e noi siamo in buon profitto magari ha preso appunto un livello di un certo tipo eccetera ovviamente poi vi spiegheremo i motivi che ci hanno fatto uscire magari da una posizione e, e ve vi spiegheremo cercando sempre di tenere eh, no, fede a un piano e soprattutto cercare alla fine di tenere basse le perdite eh, dove si guadagna cercare di riuscire a guadagnare di capitalizzare al massimo anche se non è sempre possibile però ecco di lavorare in questo modo, quindi abbiamo questo livello qui dei 15 e poi c'è il livellone questo io mi sono messo con un, già un target ehm, di 376 euro su quei massimi ma se non sarà così, ripeto, andremo qui come vedete, ogni, ogni posizione, come dicevo prima ha un rischio, ha uno stop in macchina di 200 euro quindi dei 1000, 1200, 1300, in questo caso 1800 rischiati sono 200 euro che li lasciamo quindi da 1800 si va a 1600 questo al massimo non di più, ok, in questo Grazie. caso. E soprattutto avete visto che gli ho lasciato due swing settimanali. Cioè, cosa vuol dire? Gli ho lasciato spazio no, di movimento per fare. In realtà, come si diceva prima con Sasha, è molto probabile che alla rottura di questo massimo, quindi metti che chiuda così, se la settimana prossima, e questo lo faremo un po' su tutto quello che... Eh, sono. Ovviamente lavorando in trend cercheremo di lavorare principalmente così, se romperà questo massimo settimana prossima, facilmente ci sposteremo o sotto la FTV o sotto qua. Quindi abbass eh, abbasseremo notevolmente il nostro impatto di rischio, proprio premeditato, stop loss, non investimento, ma stop loss, eh, direttamente sotto i mini o della settimana che è appena passata o di quella precedente. Poi magari valuteremo un po' la volatilità, valuteremo un po' i livelli, cercando appunto di non spostarci in modo non ragionato, ma tendenzialmente faremo così, proprio per mantenere piccole perdite. Nel caso in cui, per esempio, dovesse succedere che qui crolla, boom, io mi sono messo qui, se qua ho messo due, questi 200 euro, qua ovviamente saranno, non so, 50 euro, boh, usciamo. Sì, così limiteremo, sì, sì, limiteremo le, la perdita, lo stop, e tuteleremo diciamo, il profitto che la società farà nel caso in cui il trend invece andasse bene. Una cosa in più, essendo che sono CFD, qualcuno può dire, eh, ma la notte paghi, eccetera. No, alla no sì, paghiamo, ma la notte abbiamo <ride> fatto due conti, spendiamo per titolo circa 0,06 centesimi di euro. 0,06 0,06 centesimi di euro. Quindi l'impatto di un titolo che può stare anche due mesi sul mercato, vuol dire. Uh, cosa vuol dire? Oppure quanti giorni sono, fai conto, Settimana mettiamoli tutti e sette, per uh, otto settimane, uh, 56 56 giorni, per 0,06, cosa sono, 3 euro? Ecco, 3 euro, 3 euro e mezzo, sarà la spesa di due mesi, cioè già starci due mesi, noi di, di base cercheremo di stare, ovviamente se si può stare due mesi vuol dire che stiamo veramente… Eh, vuol dire che va bene. Che va proprio, va proprio tanto bene perché… Quindi, direi mh, che li diamo, li diamo anche volentieri 2-3 euro. Sì, ne vedo anche 10 <ride> esatto. Dopo due mesi probabilmente ha raddoppiato <ride> il capitale che abbiamo investito, probabilmente. Eh, sì. eh, ma va bene, ci può stare, sulle azioni, fan, sì. può, sulle azioni può capitare. No? Cose di questo tipo possono certo. capitare, quindi voglio dire, eh, non è assolutamente… Quindi, staremo attenti a questo gap e a questo livello su NG. Dopo di eh, NG, insomma, come si dice, abbiamo, abbiamo preso… eccolo qua, ING. Gruppo famosissimo, no, Sasha? Sì, sì, sì. Gruppo bancario olandese, quindi abbiamo un price earning 11,75, abbiamo un trend dei ricavi negativo, però stesso discorso di prima, vale lo stesso discorso, e con la differenza che qui però abbiamo degli utili, abbiamo dei ricavi che sono nettamente inferiori ai debiti in questo caso, però guardate la liquidità totale, nel senso abbiamo 185 miliardi di liquidità totale, a fronte di 201 miliardi di debiti. Quindi, il discorso qual è? Il discorso è che qui anche dovremmo stare attenti, nel senso che non è una società sulla quale possiamo mettere la mano sul fuoco. Quindi, in caso arrivasse una situazione di debolezza, dovremmo ovviamente mettere un occhio di attenzione in più rispetto ad aziende come magari Microsoft, per esempio, eh. dove lì invece la situazione, come vedremo, è completamente diversa. Poi ci dà qualche dividendo, nel senso che abbiamo un payout ratio del 51,93 e con insomma un rendimento dividendo 0,70 insomma è migliore rispetto ad altri che abbiamo visto in altre aziende che abbiamo analizzato già precedentemente e quindi insomma è una società che abbiamo reputato interessante e, e come vedete non ottimale dal punto di vista del bilancio ma neanche in procinto di fallimento perché noi comunque dobbiamo anche essere flessibili perché se non possiamo essere troppo diciamo vincolati al singolo dato nel senso perdere magari un'opportunità anche nel breve e medio periodo per un dato di bilancio che sarà influente ma nel lungo periodo e difficilmente nel breve non sarebbe una cosa intelligente quindi noi comunque dobbiamo tutelarci da crolli immediati, improvvisi che non possiamo prevedere, ovviamente e come possiamo tutelarci? non possiamo perché sono imprevedibili, come ho detto ma possiamo ridurre la possibilità quindi riduciamo la possibilità controllando che non siano messe troppo male tipo settimana scorsa avevamo visto un'azienda ardu che ci aveva consigliato qualche amico che, che era in procinto di fallire praticamente, nel senso, quella è probabilissimo che tra cinque anni non ci sia più assolutamente se sì. non mi ricordo più il nome però nel senso sì. magari anche tra un anno, magari anche tra un anno non ci sarà più e, quindi, quindi insomma sì, questo è la... il discorso mm. well, like. e quindi sì sì, sì infatti abbiamo, cioè, ovviamente io l'abbiamo sconsigliata perché insomma non, non ci sembra una cosa sicura, nonostante il settore sia interessante su quell'azienda lì adesso non, non mi ricordo bene però comunque il, il discorso è questo, quindi niente Ardu, se vuoi possiamo passare a, grafico. al grafico. Sì, sì, sì, poi comunque sì. Inge, l'abbiamo vista, io quando facevo alla gente in attività finanziaria, mi ricordo che era una delle principali nel settore dei mutui, dei leasing, dei prestiti alle famiglie, alle eh, sì, sì. Eh, in, Olanda, in Olanda è super top. Ricordiamo che oltre a essere quotata all'Euronext, Inge è anche quotata a New York Stock Exchange, al Moise, cioè... Comunque, è un gruppo di un certo spessore, poi ha un trend di ricavi negativo. Ha alcuni dati che non sono, sono un po' deboli, ma è un'azienda, diciamo, sì. eh, solidissima. Che se non ricordo male, addirittura è stata fondata nei primi degli anni 90, quindi comunque anche tanto storico. Stiamo parlando di un, un colosso. Per, ehm, per far vedere, se puoi mettere solo un secondo, Ardo, per favore, il, i dati, solo un attimo, ecco giusto per far, per far capire la nostra operatività come, cioè mettendo la data su ogni analisi, potete vedere come io, e Ardu, abbiamo proprio giorno per giorno scandagliato di fatto le varie opportunità e fatto le analisi proprio in tempo reale. Quindi se noi proprio quotidianamente ci sentiamo e insomma e facciamo proprio le analisi. Sì, sì, assolutamente sì. Perché sia o oh, io o Sasha troviamo qualche titolo interessante, ci scambiamo un'idea e dopo andiamo a a studiarla Beh, eh, devo, eh. devo ammettere però che sui grafici Ardu è un po' più bravo eh. <ride> Vabbè, ho, ho, questo, ho questo aiuto anche dello screener, poi ne ho visti tanti tanti, sulle azioni, ripeto, ne ho anche fatte, quindi Hai ah, solo una ventina di anni di esperienza, dai. Quindi... <ride> Però insomma, dopo insieme il mix, anche vedere un po' in effetti che tipo di azienda è, cosa sta facendo, se ha dei progetti, dove sono gli utili, ha dei ricavi, non li ha, che tipo di trend ha mai sì, l'ultimo sì, sì, sì. anno, gli ultimi sei mesi, comunque insieme questa cosa dà anche più struttura a un certo tipo di, di portafoglio che sicuramente è più interessante. Almeno a me piace anche di più andare un po', a, come dire, a scavare, ecco. Sì, allora, però è, è un approccio nuovo, è bello, è molto bello. Scavare. È un approccio nuovo, sì. Mm -hmm. eh, questo qui è il titolo che al momento è quello che sta dando un po' meno, diciamo, dalla nostra, tra virgolette. Comunque non c'è problema, nel senso che, come vedete, gli lasciamo sempre lo spazio per muoversi. Certo però è quello che, e, ti dico e vi dico anche che è stato quello che a livello grafico ero un po' indeciso, eh, ero indeciso tra questo e Amro, eh, gruppo Amro, e dopo ho deciso di togliere quello, inizialmente li avevo messi tutte e due, eh, questo perché aveva, eh, aveva questo massimo precedente, questo, no? E quindi, la, proprio a livello tecnico, perché dopo Sasha ha fatto un po' il conto, de ha guardato un po' i conti, Diciamo che questo doppio massimo ecco, mi aveva un po', però poi, conoscendo il gruppo, eh, mi è piaciuta molto questa doppia rottura, cioè questo minimo e questo falso minimo recuperato. Qui non aveva mai rotto i massimi e ha fatto questa FTV su questa zona, quindi ho pensato se rompe qui magari può anche ritracciare, ma dovrebbe mantenersi diciamo in questa zona. Certo. Al momento ha rotto, mi pare intorno a mercoledì, forse, martedì, non mi ricordo, ha rotto anche in, in modo imponente, poi nella giornata dell'altro ieri, forse, no, di ieri, sì, Ieri, sì. ieri ha aperto, aperto, male, aperto, male. aperto male, poi ha recuperato e poi è risceso. Sinceramente, però guardiamo anche il daily, non è così male. È ovvio che il daily, guardarlo su, sulle azioni, io faccio un po' fatica, preferisco sempre la linearità del weekly sul soprattutto sì, C'è anche da dire che potenzialmente insomma quella falsa rottura che ha fatto questa settimana potrebbe portare anche un pochino giù i prezzi magari nella prossima Beh, settimana. Certo, eh? Però se dovesse succedere se noi possiamo anche optare per eventualmente uscire dall'operazione aspettare che ci dia nuovi input e a quel punto per rivalutare la situazione. questo è proprio il vantaggio dell'attività diciamo. Infatti io eh, anche qui eh, valuteremo eh, io e Sasha in base a se romperà i massimi o se romperà questi minimi e da lì decideremo un po' se mantenere se fare qualche, qualche modifica, anche ci togliere sai. il trade e questo ovviamente non lo possiamo sapere adesso perché adesso noi lasciamo che il mercato chiuda esatto. le abbiamo comprate qualche giorno fa sul settimanale quindi a meno che non ci sia un movimento talmente repentino nel giro di due giorni che allora si può anche decidere di fare qualcosa ma in questo caso no quindi qui decidiamo. Se dovesse comunque settimana prossima violare questi massimi, è ovvio che qui comunque, sicuramente ci sposteremo qui o qui. Quello sicuro, cercheremo di gestire poi il breakout, perché in quel caso diventerebbe un breakout sano, serio, che può dare anche qualche spunto ulteriore. Anche qui ho messo un target su dei livelli di massimo importante. Questo, non fateci caso, non c'è in realtà. Quindi sono questi i livelli. Diciamo che anche qui l'area 16 è buona. C'è un'area intermedia che, mi sono, che ho notato che è la zona 14,50. Io, ovviamente, mi sono messo là perché cerco di prendere il massimo dal movimento. Un piccolo profitto ma ma buono, rispetto al rischio, comunque, sempre intorno a un 1/1. a -1, Diciamo rispetto allo stop più che all'investimento. Quindi, anche qui sempre uguale 200 euro di rischio. Vabbè, questo ve l'ho detto di stop. E questo, insomma, quindi vedremo se ci darà eh, delle, delle soddisfazioni. Anche qui comunque vedete che il mio eh, posizionamento dello stop, il nostro posizionamento dello stop, è sempre più basso eh, della FTV. Cioè mi sono tenuto comunque spazio proprio perché così possiamo io e Sasha ragionare durante, durante la settimana, diciamo, no? Esatto, sì, sì, sì. Bene, da qui abbiamo, andiamo avanti perché ovviamente abbiamo un po' di titoli. Abbiamo Credit Agricole e Société Generale, Le prenderei esatto. entrambe. Sì, visto sì, che sì. sono due titoli finanziari francesi. No, sì, sì. Ovviamente qui, come vedete, la data è la stessa e anche di quella di prima. E, quindi, insomma, titoli europei. E praticamente qui cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso appunto: Credit Agricole e Société Generale, General forse. General. General. <ride> <ride> E, e niente, allora, per quanto riguarda credit agricole, dobbiamo stare attenti prevalentemente, come abbiamo detto anche per il titolo di prima, agli utili che sono imminenti, quindi io ho messo in rosso i dati su cui dobbiamo, diciamo, stare più attenti nell'immediato, e poi invece per quanto riguarda il resto, insomma, abbiamo un buon margine di profitto, perché comunque quasi un 22% è buono, poi abbiamo dei debiti per 531 miliardi che sono... Alti, ma la liquidità qui li copre alla grande perché siamo a 720 miliardi nonostante i ricavi siano relativamente piccoli poi trend di ricavi discreto sul trimestrale stabile nell'annuale con utili però in calo che cosa significa tradotto? significa che dobbiamo stare all'occhio nel senso che un trend stabile nell'annuale con un eh, PAU 13 del 58% mi fa pensare a un'azienda comunque di tipo value chiaramente e mi fa pensare a una società su cui dobbiamo comunque stare attenti al, um, all'evolversi, nel senso che potrebbe diventare anche un trend short, chiaramente, che insomma dobbiamo stare attenti perché gli utili sono in legge calo. Poi, insomma, eh, per quanto riguarda Societe Generale, invece, abbiamo due dati rossi, cioè data utili vicina, quindi dobbiamo stare attenti, e un dato su cui dobbiamo fare attenzione, che sono appunto um, gli utili, che qua non è un utile ma una perdita di 258 milioni. Abbiamo però debiti nettamente inferiori alla liquidità anche qui, come vedete noi siamo molto attenti ai debiti, nel senso che i debiti sono la cosa più pericolosa in un certo senso per una società, quantomeno in generale, poi ci sono casi specifici magari in cui cioè, ci sono delle situazioni diverse margine di profitto è buono margine di profitto è buono perché abbiamo un 18% e, e anche qui trend ricavi utili, è negativo l'annuale ma è positivo il trimestrale quindi avere un trend positivo nel trimestre vuol dire che probabilmente il 2021 non sarà male e non abbiamo ancora i dati definitivi del 2021, invece negativo l'annuale ci dice che precedentemente è in una situazione non facilissima, però potrebbe invece poi andare a salire a me sinceramente questa non è una società che dispiace ecco, infatti l'abbiamo messa e niente, direi che possiamo passare ai grafici sì sì sì ovviamente sono due titoli che vanno un po' di pari passo però e hanno anche un grafico simile Sinceramente, ripeto, qui si sta tutto sul fatto che abbiamo rischiato poco su entrambi, cioè certo. stiamo parlando di controvalori di circa 1000 euro su entrambi, invece di mettere 2000 su, tu, su uno, cioè, l'idea è stata, abbiamo parlato insieme io e Sasha, è inutile andare a prendere uno o due titoli e puntare solo su quello, ma è meglio, rischiamo un po' meno, diversifichiamo, perché magari sì. eh, c'è questo che in questo momento tira di più dell'altro, eh, sì, no, sì, sì. E quindi è sempre una ottica di diversificazione. In realtà, in questo caso, nello stesso settore e nella, molto simile. Qui c'era una, una super FTV, secondo me, perché queste FTV sull'azionario, quelle fatte in Decision, eh, dopo un breve ritracciamento perfetto, eh, insomma, tendenzialmente sono delle cose che ho visto e rivisto negli anni e che possono portare dei movimenti veramente super. Un po' come questo, un'altra volta se li butta su, che è un po' l'idea. Che io ho no? il movimento simile a questo che porta su anche qui ho inserito un possibile target ma poi si vedrà eh, e anche qui come vedete vedete ho inserito 200 euro di rischio eh, però non sotto qui ma ben al di sotto di lì perché il titolo mi piaceva questa credita agricol presente anche in Italia tra l'altro è eh, anche società generali in realtà lo vediamo anche qua eh, siamo su un livello sicuramente importante però guardiamo il grafico questo ovviamente è un settimanale e guardate l'impostazione com'è pronta per una scoppiettante risalita ulteriore eh, verso almeno questi massimi, questa era l'idea. Qui vedete che circa rispetto allo stop, perché lo stop l'ho voluto tenere un po' più ampio, eh, siamo lì un pelino più basso, però mi manterrei comunque in profitto su quella zona, cioè su quella zona probabilmente si va a chiudere e si va a portare a casa e anche questo potrebbe diventare insomma ovviamente questo cosa significa quando si scrive 182 qui per esempio e si va a target poi ovviamente 182 è al netto di commissioni che sull'euronext come sull'italia sono 5 euro a entrare e 5 euro a uscire quindi meno 10 euro abbiamo detto che l'overnight ci costa niente metti caso su 3 settimane 2 settimane saranno se va bene 1 euro e mezzo ecco spendiamo magari 11 12 euro quindi poi ci vanno a togliere o ad aggiungere a un eventuale stop, quindi tutto comunque ho cercato sempre di rimanere, anche di capire come si andava eh, quanto si andava a spendere e, e quindi resteremo ovviamente principalmente su questi titoli Renex Italia, però questo è un po' la questione dei costi. E poi abbiamo società Generale molto simile in realtà, guarda qua, eh, in questo caso non avevamo il massimo precedente rotto, e leggermente recuperato e poi rotto ancora. Questa è completamente su, in questo caso, almeno negli ultimi tempi. Questo è l'andamento. La, Bellissima anche questa. Anche qui mi sono tenuto no, eh, uno spazio ampio, circa due volte Insomma, questa. Quindi non qui, ma eh, sotto. E, che dire, sono molto simili no, le impostazioni, cioè queste FTV ritracciate con queste FTV in decision che alla rottura dovrebbero mh, spingere, qua. Guardate se guardiamo proprio il trend come è stato, e conoscete la FTV, guardate proprio da quando partono le FTV, anche quelle più brutte. Questa è una, questa è una. Messa da, quelle, quelle diciamo triggerate: 2, 3, 4, 5, 6. Questa, ovviamente, non la faremo mai: 7. 8. non contiamo questa se voi andate a prendere ovviamente non vi mettete lo stop proprio anche su quelle più brutte proprio attaccati lì eh, questo è un mercato che al momento va comprato con l'FTV va tenuto lo stop un po' più sì, sì. ma... ampio, e, e anche tenendo ipoteticamente lo stop stretto comunque sia sarebbero di più quelle andate bene che quelle comunque fallite poi mettiamoci anche questo che probabilmente questa non l'avremmo mai fatta non l'avremmo fatta no. questa neppure neanche e questa neanche cioè di base probabilmente quelle più che solitamente andiamo a lavorare sono state quelle che in effetti avrebbero generato i veri movimenti no? sì se ci pensiamo però allora è probabilmente quello... saremmo già stati dentro <ride> l'ultima <ride> quello che voglio dire quindi è quando io ho visto una situazione generale questa è anche su società generale cioè sui titoli che abbiamo preso perché non farla? Poi è vero che questa può anche andare male, però se abbiamo una statistica di questo tipo, il mercato continua a generare profitti una volta che fa questo tipo di nostro trigger, facciamolo, cerchiamo di non rischiare in maniera così eh, no, poco pianificata e senza nessun criterio, abbiamo messo il nostro controvalore che potremmo gestire anche senza uno stop, abbiamo messo comunque il nostro stop di un prezzo, un valore di euro che possiamo gestire rispetto al conto, siamo tranquilli e gestiamo con calma. Questo è ovviamente importante su qualsiasi tipo di trading e ancora di più adesso che abbiamo svariato posizioni apposta, abbiamo creato questo, stiamo creando questo portafoglietto dinamico, chiamiamolo così, deve essere così, no? Cioè quindi quando io ho visto una situazione del genere io l'ho subito inserita tra le papabili, poi dopo abbiamo deciso anche di farlo, ma perché certo. aveva questa struttura insomma. Va bene, andiamo dall'ultima, che è Microsoft, quindi cambiamo zona geografica in questo caso. Anzi, prima di andare lì, vediamo, a... vediamo un attimo Tenaris. Dai, vediamo Tenaris, giusto. giusto. E poi attraversiamo l'Atlantico. <ride> e poi attraversiamo l'Atlantico. Secondo me Tenaris, ne abbiamo già parlato, era molto eh, bello. Eh, sì, sì. Era e direi che benissimo. sta dando, insomma, i suoi frutti. Pian piano, vedi? Pian piano, ha rotto, qua potremmo permetterci anche un ritracciamento ulteriore, con calma, abbiamo, io ho messo uno stop ampio rispetto all'FTV anche qui, circa sempre il doppio, cioè ho preso un FTV, la raddoppiavo sotto e circa è quella, come per dire, <ride> tengo il doppio di volatilità di quel trigger, mi sono proprio mantenuto in questo, un po' in quest'ottica, anche qui ho messo un target, ma proprio l'ho inserito così, l'ho buttato là, poi dopo lo, lo vedremo un po' nel tempo, Qui però di spazio ne può avere questo titolo. Eh? E quale può la... essere una cosa interessante da consigliare, Ardu? Se sei d'accordo, che secondo me sarebbe bello per chi guarda appunto questi video guardare quello che sta facendo adesso il titolo, no? E questo lo, lo consiglio un po' su tutti i titoli, e poi andare nella live che abbiamo fatto precedente, cioè quelli della settimana prima o della premiere, e andare a cercare l'analisi del titolo che vi interessa e vedere quello che noi dicevamo del titolo e vedere poi effettivamente quello che è successo. Perché è interessante? Sì, sì. Perché nel senso così potete vedere proprio quando magari noi abbiamo fatto dei ragionamenti che poi non hanno avuto, diciamo, ehm, come si può dire? Il mercato, diciamo, a favore. dalla loro parte a favore, esatto. E viceversa, quando invece i nostri ragionamenti hanno poi avuto buon esito. Insomma, secondo me può essere molto interessante questo. Yes, assolutamente sì, molto interessante. Comunque, insomma, impostazione bella, eh, comprata. Mm, ripeto, gestiremo e vedremo però anche questa secondo me aveva senso e io ci ho riflettuto anche su questa ancora di più delle altre però insomma era sicuramente interessante anche questa e poi appunto Microsoft, Microsoft è stata l'ultima eh, che abbiamo preso ieri ieri, proprio ieri ecco aspetta, aspetta la Eccola qua infatti c'è la data del 3 febbraio <ride> Eccola. Qui. questa analisi l'ho fatta ieri e niente, allora, non ha bisogno di presentazioni comunque ce l'ho messo lo stesso che è un'azienda multinazionale di informatica americana e abbiamo, vabbè, in 32 abbiamo un trend ricavi e utili che è fantastico cioè questo, io vi dico, è l'azienda più secondo me messa meglio in assoluto tra quelle che abbiamo visto fino ad oggi poi abbiamo ricavi per 168 miliardi con 61% di utili che si traduce in un margine di profitto del 38,50% genera ricchezza con un ROE quasi del 50%, abbiamo liquidità nettamente superiore ai debiti e i debiti non sono neanche lontanamente vicini all'ammontare dei ricavi e a momenti gli utili li raggiungono, tra l'altro, dà dei dividendi, come se non bastasse, nel senso che nonostante sia una società che io metterei tra, tra i growth, comunque dà lo stesso dei, non degli utili, scusatemi, dei, dei dividendi. Cioè non è male, comunque 0,80%, no, no. e abbiamo la data utili lontana, quindi abbiamo tanto tempo per monitorare la situazione, studiarla, valutarla, Che, insomma secondo me tra le sei che abbiamo visto oggi, questa è nettamente quella messa meglio dal punto di vista del bilancio, vedrete anche il grafico, anche il grafico secondo me è spettacolare, insomma questa secondo me è l'azienda più, più interessante da monitorare tra quelle che abbiamo portato e poi sotto potete intravedere Amazon, perché ci abbiamo dato un occhio, ma non l'abbiamo poi portata, diciamo, non l'abbiamo comprata, eh, però insomma abbiamo fatto un'analisi, e non si sia non si è mai che comunque nelle prossime settimane ve la vedremo, sì, la sì, vedremo, sì. probabilmente la vedremo, e, e niente, quindi direi che possiamo passare al grafico. Assolutamente sì. Allora, Microsoft comprata ieri, eh, tra l'altro eh, volevamo comprarla in, in area proprio esattamente a 300 eh, tra l'altro l'ho fatto anche vedere su un ordine che ho messo sui Turbo eh, 24 ieri nella Turbo Trading Room a 300 mm -hmm. qui ho comprato direttamente il breakout eh, in effetti questo titolo adesso qui vediamo un po' il trend degli ultimi anno e mezzo due e confermato dai dati no? che hai detto tu Sasha tra l'altro non sapevo del ROI del 49% margine di profitto tra il e mezzo cioè Comunque eh, eh, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta tanta tanta roba, questa è uno di quei titoli che per quanto abbiamo comprato noi, e io qua vi ricordo e voglio fare sempre così, eh, abbiamo comprato 1200 dollari vuol dire, no, beh no eh, meno 23, comunque più 23, quindi insomma eh, guarda vi faccio, vado a prendere il controvalore comprato, 1090 euro. Eh, siamo a 1.060, cioè stiamo parlando di 1.090 euro di controvalore, quindi abbiamo investito 1090, 1.100 euro sul titolo Microsoft, cioè per dire per come il fondamentale, per quello che vi ha fatto vedere adesso Sasha con i dati di bilancio, questo è un titolo, voglio dire, che potremmo anche decidere, 1000, come, come dicevamo, no? su forse su generale, non mi ricordo, aver comprato qui, non mettere ecco, il classico stop di 227 dollari, che sono i controvalori in euro di 200 euro, al solito. Qui non ho, messo, non ho inserito ovviamente nulla, siamo su massimi storici, se rompiamo qua. Eh, però qui è uno di quei titoli che noi comunque stoppiamo, perché poi al massimo li compriamo e cerchiamo di tenere le parite basse. Però è uno di quelli che mi sentirei di dire, per i, per i dati che ha, probabilmente, anche se sfonda qui, però poi probabilmente risale, cioè ha dei fondamentali veramente grandi, mh, è inserito, dicevamo, nel business, non solo del business, cioè quindi delle aziende, ma anche nei business del gaming, è praticamente è un macinatore di, di soldi, di, di fatturato, no? è, eh, Quindi insomma ecco, azienda super, super bella, che si vede, no? Se noi guardiamo il grafico, in questo caso, quindi prendo proprio eh, qui. Si nota, cioè, questo è il grafico di Microsoft <ride> e questo weekly eh, quindi, sì, è, è, è, spaziale. È. Spaziale è spaziale, qui non era un FTV, però era una simile FTV. Diciamo una pin bar con falsa rottura di tutti i minimi. Insomma, era praticamente una FTV. Diciamo c'è cioè trend molto ampio. Ritracciamento del 15. Adesso andiamo a vedere. Ritracciamento anche abbastanza ampio, quindi anche interessante. Uh -huh. eh, il massimo di tracciamento, prendo dei minimi, 23% tra massimo e minimo, quindi assolutamente buono. E io ti dico anche un'altra cosa, Sasha, che tra i titoli più importanti, diciamo, quotati sul Nasdaq, quelli tecnologici un po' più famosi, quindi classici no? Netflix, Google, sì. eccetera, eccetera. ti dico che Microsoft, a mio avviso, per come la vedo io, ma tu adesso mi stai confermando anche dai dati, sì, probabilmente sì, sì, è una no. delle più… Probabilmente ci possiamo mettere anche sì, sì. Apple, Entra le due sono Sì, sono, sono convinto di sì tra l'altro nel senso adesso io come analisi recente di grandi aziende americane ho solo Amazon che è quella che vi abbiamo fatto intravedere prima e secondo me Microsoft è migliore e poi comunque sì. nel senso come sapete noi comunque nei mesi scorsi abbiamo fatto tanti video su analisi di aziende e anche comunque controllando le altre e su Microsoft avevamo già fatto dei video tra l'altro ne avevamo già fatti due quindi questa sul canale è la terza volta in cui ne parliamo se non sbaglio e 50. insomma si conferma quindi l'interesse verso questa azienda e quanto sia solida e comunque Ardu condivido anche secondo me è quella al momento quantomeno più interessante e probabilmente anche nel, insomma, nei prossimi mesi bellissima bellissima. e quindi l'abbiamo comprata con però questo stop quindi nel caso i 200 euro li rilasciamo il nostro valore di 1.090 euro che in dollari sono 1.200 circa e Vedete, lo stop c'è ovunque, praticamente il limite lasciate stare, l'abbiamo messo un po' sui massimi precedenti, più importanti, poi lo gestiremo, ma l'importante, ecco, questo, i pezzi che abbiamo comprato, quindi mantenendoci sempre un valore nazionale, ripeto, gestibile anche senza stop. Ecco, questo voglio dire, no? esatto. anche senza il bisogno di uno stop, perché comunque abbiamo nella nostra, in questo caso specifico ancora di più, dei dati buoni. È ovvio che invece su ANG, dove comunque i dati sono, non sono buonissimi nel medio lungo, cioè nel recente passato. Anzi, sono più buoni nel recentissimo passato e meno buoni nel, negli ultimi anni, eh, magari ancora di più, mi venga da dire, abbiamo il nostro comunque stop, ma ce l'abbiamo anche su, su, su Microsoft in realtà. Sì. Perché nostro... è proprio, sì, sì, è proprio lì il ragionamento: anche quello che dicevamo all'inizio del video. Nel senso che noi su aziende, tipo quelle che abbiamo visto prima, qualora dovessimo vedere della debolezza 9 su 10 dovremmo uscire per fare un'operatività corretta. Invece, sì. qui no qui anche vedessimo delle debolezze sul grafico non è detto che si debba uscire cioè qui potremmo davvero fare quell'ottica che avevamo visto in se non sbaglio assicurazioni generali che settimana, due settimane fa o la settimana scorsa dove abbiamo visto proprio quell'ottica del fare una sorta di una sorta di, un sorta di mediare diciamo così anche se sì, sì, sì. pianificato non è... esatto cioè... molto pianificato perché chiaramente il mediare nel senso ha distrutto tantissimi investitori nel tempo perché è una cosa che va fatta bene va fatta insomma con, con criterio però in questo caso fatto in un certo modo come vi abbiamo detto la scorsa volta può essere insomma opportuno sì, sì. E quindi abbiamo insomma le vendete tutte direi le dette tutte sulla siamo dentro l'ora quindi non abbiamo neanche troppo annoiato ecco l'ultima cosa, cosa che volevo dire è che quindi noi continueremo a osservare il nostro portafoglio anche nel totale del portafoglio come dicevamo non solo sul, cioè il singolo ovviamente ma nel totale quindi per noi 7000 euro di controvalore divisi per sei titoli, vi ricordo sempre ecco la diversificazione e il cercare di gestire poco su ognuno e lavorare in questo modo quindi potremmo anche decidere in settimana io e Sasha di aggiungere o togliere e aggiungere, certo. o comunque aggiungere basta, anche un altro paio di titoli potrebbero starci, non ci sono problemi. Eh, diciamo che come controvalore rimarrei sempre dentro al massimo al controvalore che abbiamo di saldo, quindi come se non fossimo a leva. Eh, al massimo quello, quindi potremmo starci dentro con altri circa due titoli da 1000 euro, eh, però non è detto, insomma. Quindi noi andremo ad analizzare a fine settimana i titoli dell'Euronext dell'Italia, e Vedremo magari anche qualche titolo americano. Ieri abbiamo già preso qualche spunto, però staremo a vedere. Insomma, con gli americani saremo un po' più resti, nel senso che, appunto, come dicevamo, un po' non li conosciamo un po' meno, li sentiamo un po' meno, un po' la volatilità che è un po' più ampia e un po' il fatto che ci costano di più, proprio a livello commissionale, eh, li centellineremo. Per esempio, Microsoft aveva senso farlo. Eh, sì, sarebbe stato stupido, secondo me, non considerarla. Microsoft quando vediamo delle situazioni così ben predisposte, non possiamo, insomma, girarci dall'altra parte. No, no, è vero, assolutamente. Mm. Bene, quindi spero vi sia piaciuto questo video. Noi eh, vi abbiamo adesso proprio aperto i libri, eh, vi abbiamo fatto vedere come stiamo iniziando questa avventura eh, sull'azionario. A questo punto io direi che noi ci, ci diamo appuntamento, Sasha. Beh, noi ovviamente ci sentiamo ogni giorno. Tutta la settimana. <ride> pubblico qui di Artforex ci vediamo la settimana prossima, sempre tra venerdì e sabato, eh, no, più sabato sì. sempre, forse faremo più una live. sabato che venerdì, sì, sì, sì. Adesso stiamo un po' pensando, anche in base a quello che apprezzate di più voi, insomma, se fare più premiere, più live, o un, alternare, insomma, vediamo un po' come, come fare. Anzi, Abbiamo bisogno di, insomma, assestarci. Anzi, ditecelo se vorreste sì, di più vedere delle live, perché cioè magari ci parliamo, anche se sapete che sia io che Sasha siamo comunque lì, o col telefono, o col computer... Bene o male, ci siamo durante la premiere, quindi vi scriviamo. Però se la live la preferite, perché vi, vi stimola di più le domande, eccetera, così magari ne faremo di più ecco, di, rispetto alle premiere. premiere. Sì. Benissimo. Allora, io direi che abbiamo detto tutto. A questo punto ci congediamo. Buon, buon sabato, anche se da noi è venerdì. Un buon sabato. <ride> e grazie, grazie, Sasha, a presto. Grazie, Taylardo. Ciao a tutti.